Sì, grazie Presidente, guardi ehm, brevemente mh, dopo l'approvazione della delibera che eh, è stata attesa per oltre 14 anni sul regolamento per, eh, che disciplinava i servi il servizio per la mobilità per le persone con disabilità abbiamo incontrato dopo i 60 giorni previsti dal, dal regolamento l'osservatorio che è composto dalle consulte municipali, dalla consulta cittadina, dalle associazioni eh, rappresentative del, eh, per le disabilità. E, eh, in questo primo incontro il delegato della sindaca all'accessibilità dell Universale ci ha eh, comunicato una serie di segnalazioni che ci venivano fatte ci venivano poste appunto dall'osservatorio, tra cui ad esempio l'approfondimento ehm, e l'ampliamento delle cosiddette FAC, eh, quindi le domande e le risposte da pubblicare sulla pagina del Comune che potessero facilitare poi eh, l'iscrizione al ehm, eh, al, al servizio eh, e quindi abbiamo accordato con loro una serie di domande e di risposte da pubblicare sul sito eh, ci hanno chiesto di specificare meglio l'accesso ai eh, minorenni che ehm, hanno una percentuale di invalidità sempre pari al 100% e l'allungamento dei tempi previsti perché ricadevano per l'iscrizione perché ricadevano in un periodo di affaticamento per i CAF in quanto ehm, avevano ricevuto numerose domande per il reddito di cittadinanza quindi abbiamo proceduto. Alla scrittura... La interrompo perché chiedo cortesemente ai colleghi di prendere posto, di fare silenzio. Non è tollerabile che si faccia fatica a, ad ascoltare gli interventi. Quindi colleghi, cortesemente. Cerchiamo di fare silenzio. Prego, consigliere Ficcardi, prosegua. Sì, quindi um, abbiamo, eh, ripeto. Um... Abbiamo aggiunto insomma, delle domande e risposte sul sito di Roma Capitale per facilitare l'iscrizione. Abbiamo eh, meglio specificato l'accesso al servizio dei minorenni con invalidità pari al 100% e l'allungamento dei tempi che erano già previsti per l'iscrizione in quanto ci hanno segnalato che i CAF erano affaticati dall'iscrizione per il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo proceduto alla scrittura di questo brevissimo atto che è ehm, diciamo una garanzia di un'attenzione un che abbiamo riservato al servizio e alle persone che ehm, usufruiscono del servizio e che intendiamo garantire per tutto il nostro mandato. Questo è assicurato naturalmente dagli incontri dell'osservatorio eh, disciplinato nel, nel regolamento del, eh, del trasporto per le persone con disabilità. Non so se, ha, se è riuscito a raggiungerci il delegato della della Sindaca e, se è possibile, Presidente, le chiederei di eh, concedere qualche minuto al delegato della Sindaca, visto che ha profuso un particolare impegno insomma, a, questa, a, a questo lavoro, a questo mh, eh, regolamento, eh, così che possa aggiungere insomma, un piccolo contributo. Grazie.